Grazie Presidente. Questa mozione è una mozione che abbiamo scritto insieme al Consigliere Coia perché eh, leggendola si capirà subito che riguarda eh, la parte di commercianti che insistono sulla via Giulio Rocco. La via Giulio Rocco, è, è, per chi frequenta la Commissione Lavori Pubblici, sa che una strada ormai chiusa, dall'ottobre 2016 eh, per problemi al cavalcaferrovie che porta lo stesso nome infatti mh, si chiama anch'esso Giulio Rocco e, e mh, una strada chiusa eh, perché questo cavalcaferrovie che non è altro che un ponte ha dei problemi eh, che eh, Abbiamo dovuto fare come Commissione Lavori Pubblici, abbiamo dovuto affrontare diverse volte questo tema eh, da ultimo anche a settembre scorso 2018, ma anche abbiamo dovuto fare diverse riunioni perché essendo un ponte particolare, perché attraversa eh, due ferrovie completamente diverse che eh, sono appunto la ferrovia della metro B, eh, di competenza ATAC e la ferrovia regionale eh, di Roma eh, Lido, eh, Lido di Ostia, si capisce che eh, abbiamo dovuto mettere in campo da subito diversi attori, quindi eh, abbiamo dovuto chiamare anche la Regione Lazio, ATAC e, e chiaramente il Dipartimento Lavori Pubblici, SIMU, cosiddetto di Roma Capitale, eh, per farli sedere un, intorno a un tavolo e trovare la quadra eh, per mh, capire che tipo di eh, lavori eh, dovesse sostenere questo ferrovie. Si sono aperti... Eh, diversi tavoli tecnici, chiaramente su impulso della Commissione Lavori Pubblici, eh, dove devo dire eh, hanno lavorato benissimo in sinergia eh, la Regione Lazio, il Dipartimento Simu e Atac e hanno dovuto fare quindi diversi sondaggi, diverse indagini e sondaggi di questo ponte. E alla fine, mh, chiaramente, eh, gli esiti di queste in lunghissime indagini eh, sono quelle che il ponte dovrà essere abbattuto e se ne dovrà costruire un altro. Chiaramente noi siamo stati sempre presenti come amministrazione perché sappiamo che questo ponte è importante e chiaramente abbiamo voluto quindi... Ehm, prenderci cura anche dei commercianti che svolgono delle attività in quella strada ormai chiusa da tempo e che chiaramente soffrono eh, delle entrate economiche. Abbiamo quindi scoperto, ehm, grazie anche, devo dirlo, al dottor Cicerani del, ehm, dell'assessorato eh, dell della, di ambiente, abbiamo scoperto insieme appunto, che c'è una legge, la 549 del 1995, ed anche il Regolamento generale delle entrate di Roma Capitale, che prevedono appunto che ehm, per quanto riguardano strade in cui sono escluse, eh, dalle quali sono escluse il traffico per svolgimento di lavori eh, o realizzazioni di opere pubbliche, eh, bene, questi commercianti possono vedersi ehm, sospeso o differito o comunque limitato il, mh, gli obblighi relativi alle entrate di competenza comunale. In altre parole noi stiamo chiedendo al Comune di Roma di prevedere per questi commercianti, ripeto, dove non c'è proprio circolazione di macchine, quindi la strada è totalmente chiusa, che abbiano praticamente degli sconti sulle eh, sui tributi di competenza di Roma Capitale è chiaro che noi abbiamo ponderato questa scelta con tutti gli uffici con l'assessorato anche al bilancio con eh, i vari uffici l'assessorato al commercio eh, quindi col collega Andrea Coia ehm, e sappiamo che questa cosa si può fare eh, in quanto a punto prevista da legge e da regolamenti e soprattutto perché è importante farci partecipe anche delle condizioni di questi commercianti. Devo aggiungere che una settimana fa anche il Consiglio del Municipio ottavo ha votato una mozione simile. Eh, è chiaro la nostra mozione risale al 29 novembre, noi l'abbiamo depositata il 29 novembre, ma loro hanno fatto prima anche perché l'ordine dei lavori l'abbiamo dovuto rimandare diverse volte, però ci fa piacere che discorsi, alcuni discorsi non hanno colore politico e quindi è importante che sia l'ente di prossimità che mh, noi in Assemblea Capitolina veniamo incontro a queste persone in sofferenza. Chiaramente noi diciamo anche di estendere mh, in un futuro, per analoghe situazioni, di estendere questi provvedimenti che la Giunta andrà a trovare anche appunto, eh, per altre situazioni analoghe. E quindi io spero che questa mozione abbia il voto unanime di tutti, anche quindi da parte delle opposizioni, perché io credo che sia un atto condivisibile e soprattutto importante per la cittadinanza. Chiaramente aggiungo e finisco che sono stati stanziati i fondi chiaramente per i lavori del ponte del Cavalca Ferrovia Giulio Rocco. Stanno lavorando a, una, a un accordo la Regione Lazio, l'Atac e il Dipartimento Simu per i lavori, perché chiaramente saranno dei lavori che si dovranno fare in notturna, voi pensate che si dovrà appunto eliminare un ponte per costruirne un altro, e quindi l'amministrazione si sta muovendo e già da tempo, ehm, soprattutto eh, Roma Capitale. Ehm, per fare questi lavori e nel frattempo diamo una mano a questi commercianti. Grazie.